La dimensione di teatrale, teatrale di Dostoevsky è, a mio modesto parere, presentissima nei suoi romanzi che, nella fattispecie per delitto e castigo, sono pieni zeppi di dialoghi, di monologhi interiori, di eh, pochissima parte poi eh, della, della voce del narratore, onnisciente via dicendo. Anche il narratore, quando precede poco prima il detto del personaggio non è più il narratore onnisciente che sovrasta e vede dall'alto i suoi personaggi, ma entra immediatamente dentro il pensiero di quello che deve parlare poco dopo. E voi? Come avete fatto a sapere che era un mio articolo? Avevo messo solo l'iniziale, una pura casualità. È successo qualche giorno fa, grazie al redattore. Lo conosco e. Sempre a mio avviso lo, lo, lo, lo, lo vedo molto, molto teatrale. Oltretutto, con. Una, un modo di parlare davvero molto vicino al, al parlato e, e con un'introspezione così, così profonda così eh, articolata che è sempre sempre sempre attuale anche se parla di Samovara anche se parla di, di, di, di, di, di cose che ormai non sono più presenti nella civiltà di, di adesso però quando c'è questo presupposto diciamo questa verità poi la vita di Dostoevsky ne, ne è testimone ha, ha frequentato qualunque tipo di, di ambiente dall'ambiente più abietto a quello più elitario dalla, dalla prigione forzata fino ai tavoli da gioco di qualche casino fino a eh, società fino ai vicoli più disperati e io me ne immagino sempre con un, con un orecchio grande così, eh, in questo mercato clamoroso di, di sentimenti e intenzioni e questa sua capacità di essere spugna e poi di restituire tutto non così lontano da quello che dovrebbe essere tante volte il lavoro dell'attore. Allora, i personaggi di delitto e castigo appartengono comunque a una polifonia organizzata in maniera magistrale senza scomodare io poi non sono assolutamente... sono l'ultimo degli addetti ai lavori da questo punto di vista se si scomoda Bakhtin eh, l'uso proprio la sua definizione quasi carnevalesca di, qual, di qualunque personaggio eh, dostoevskiano questo essere vivace comunque anche se apparentemente in qualsiasi drammaturgia è un personaggio cosiddetto di servizio, non è mai di servizio in, in Dostoevsky, così come succede in Shakespeare, anche il becchino più infimo è sempre funzionale, vivace, vitale, con un segno particolare, con una forza, con un peso sulla scena, pazzeschi. E per cui pensare a una gerarchia di, di preferenza rispetto di un personaggio rispetto a un altro eh, è difficile certo poi c'è qualcosa che diverte di più rispetto a qualcosa che diverte di meno ad esempio Svidrigailov è, lo trovo un personaggio clamoroso perché nel suo nel suo essere abietto nel suo essere eh, borderline come personaggio è anche uno in cui non tanto nei dialoghi quanto nella sua descrizione nella descrizione del suo pensiero c'è una tale bassezza anche di pensiero che ci vuole un coraggio enorme per poterlo scrivere, rappresentare e, e, ed esprimere e questo per quanto mi riguarda è una delle cose che mi interessa di più, cioè nello svelare quello che può essere indicibile, inconfessabile e, e renderlo comunque espressivo e renderlo comunque virgolette tollerabile. Dostoevsky non, non si dimentica mai eh, dello spettacolo, sarà strano dire questa cosa ma essendo tanta sua produzione eh, prodotta e concepita per eh, puntate sulle riviste, per un fogliettone eccetera, eh, è un po' anche il meccanismo della, del cliffhanger, del, del, delle, delle serie che vanno tanto di moda adesso, cioè la consapevolezza comunque di un, di un intrattenimento alto con tutto lo spessore eh, di Dostoevsky quindi eh, da questo punto di vista secondo me Dostoevsky è uno dei pochi che ha quadrato il cerchio la, la, il mio approccio a questo tipo specifico di eh, lavoro di incisione di un audiolibro eh, che considero un esercizio eh, altissimo di, di recitazione, proprio di, di gioco delle parti, perché ehm, come dirti, eh, ti consente, di, ti autorizza ad una solitudine necessaria per avere eh, dentro di te più punti di vista dal quale far partire. La, la tua voce, la tua espressione proprio, considero indispensabile Paolo Girella, e considero indispensabile quindi avere un compagno di giochi in questo senso, eh, indispensabile e necessario perché se non trovi quel tipo di sponda è difficile che tu abbia questo tipo di, di abbandono e, e poi ovviamente sì, lo leggo e anche se l'avevo già letto me lo rileggo per tenerlo fresco fresco per la mattina dopo quindi spesso succede che se nella rilettura per impegni progressi non faccio in tempo a, a leggerlo tutto io il giorno prima leggo quello che ovviamente vado a leggere il giorno dopo ma tutto è bello essere sorpresi mentre leggi anzi si deve essere sorpresi perché sennò è tutto già fatto ed è noiosissimo però al tempo stesso bisogna capire un attimo dove si va a parare a un certo punto. Gli audiolibri vorrei che diventassero sempre di più un accompagnamento eh, quotidiano, un accompagnamento, dico una parola grossa, culturale, un accompagnamento che può essere alternato alla musica, Uh, che possa essere usufruito quando fai altro, non solo corsa o bicicletta, anche quando fai altre cose semplicemente. Una cosa che ti possa far addormentare, una cosa che ti possa fare svegliare, un'alternativa all'azione al, all di proprio leggere. Insomma, tante volte quando uno dice io sta mattonata non la leggerò mai, prova a sentirla magari è meglio.